bene la volta scorsa abbiamo fatto un piccolo tutorial come vedete qui in anteprima su questo piccolo albero ho aggiustato un po' l'audio perché fare qualcosa di mostruoso ho rivisto il video faceva praticamente paura l'audio comunque dovrebbe risultare di migliore ascolto a questo giro dunque la volta scorsa abbiamo fatto un piccolo albero con l'aiuto di con l'aiuto di un cerchio, un cerchio e un triangolo giusto? abbiamo seguito i quadretti io adesso vado giù veloce ok? La struttura modulare ci serve da guida. Quando noi avremo fatto tanta pratica su di essa, stiamo e ritorniamo, quando avremo fatto tanta pratica, questa si figurerà nella nostra testa da sola. Quindi non ci sarà bisogno di tracciarla, ma noi la vedremo ovunque ovunque tu sia io ti vedrò a questo giro utilizziamo sempre le figure geometriche ad esempio se prendiamo se noi prendiamo no se noi prendiamo un rettangolo così prendiamo un rettangolo o dentro questo rettangolo io seguo i quadretti e faccio questa operazione attenzione perché sto andando praticamente a, a, a disegnare una mezzaluna ah, vedete la mezzaluna? Yeah. ok e ogni tanto mi fermo con la voce in maniera tale che si possa assorbire meglio lo che dico bene mi sono preso quello che mi serve perché io mi immagino che questo sarà il naso del mio cane <ride> ok adesso andrò a disegnare le orecchie del cane fate bene attenzione eh. di questo cerchio che prende questi quattro quadretti quattro quadretti io prendo solo questa parte e poi mi serve un quadrato che cosa vi fa pensare che questo è già un orecchio ok sembra un, un muso di cane ecco, eh, magari io faccio questa cosa Adesso il nostro cane vogliamo che sia vivo ah, Sempre con i cerchietti facciamo questa operazione Oh, qui avevamo la mezzaluna, vi ricordate? La riprendo ma solo fino qui Di modo che io posso già dare l'espressione al mio cagnolino ok ora se io disegno un cerchio da queste parti e poi ne disegno un altro qui non vi fa già pensare che io ho fatto il corpicino e adesso vediamo Congiungiamo i due cerchi. Qui sempre con l'aiuto delle figure geometriche. E quindi il quadrato più il cerchio. Va bene? Il cerchio. Attenzione, seguite sempre questa cosa. Di disegnare una struttura modulare perché questa un domani rimarrà impressa nella vostra mente e non avrete bisogno ogni volta delle, del foglio a quadretti come sto facendo io queste sono piccole lezioni per farvi entrare più facilmente nel, nel mondo del disegno eh, in maniera tale che diventa una cosa alla portata di tutti allora qui immagino che vado a fare la zampetta davanti, no? E in questo modo la congiungiamo. Ecco, adesso togliamo le cose che non ci servono. Ecco. Quello che del cane mi serve non è tutto. <ride> Ok? Ah, incredibile. Um, a questo punto, non so, vogliamo fare anche una coda? Ma sì, facciamo anche una coda. Bene, con questi pochi segni, pochi tratti, io spero di avervi illuminato a sufficienza. Su come disegnare il tuo cane tranquillamente da casa con l'aiuto del foglio a quadretti magari li facciamo fare un salutino se non sarà tutto così e ciao ragazzi, tutto a posto bene, uh, si sì, vabbè bene <ride> può andare dai, diciamo che può andare ok, va bene Grazie a tutti.